Adesso basta! Voi non siete guardiani, siete solo araldi del caos. Ora vi insegnerò l'educazione. Icor ha fatto andare fuori di testa il signor Brontolone. Ikor, devi chiamare il Lord dell'Oceano o il guerriero Solar che ci farà a pezzi. Perché non affrontiamo la cosa pacificamente? In fondo lui fa parte del mondo e noi facciamo parte del mondo, ma... Chiama il Lord subito! Ok, ok, fratello. Com'era la formula? Gormiti, potenza degli alimenti! No, oh, ce l'ho, ce l'ho! Gormiti, potenza degli elementi! Potere dell'oceano! l'oceano è invincibile! Triton sei tu il mio migliore amico! Picor, sei veramente tu! È lui e non è lui! Lord de Gormiti!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 Uh, uh, uh. Igor, questo non è un gioco. Concentrati, ora! Uh, uh, uh, uh. E va bene, guasta feste. Yeah! Uh, uh. Igor si sta riprendendo. Uh, uh. Non posso resistere ancora per molto. Avete sentito il ragazzone? È l'ultimo bello. do da Questo è quello che chiamo finire con il posto. Irraggiungibili Chi mi fermerà The land is back The legend is back Dormiti. Dormiti.